Se perdo il video finisce Su Apex Legends Ok ragazzi stiamo giocando ad Apex Legends Per uh, tentare la sfida logica Se perdo il video finisce Con se perdo intendo che tutta la squadra perde uh, Io non gioco Apex Legends da un anno Ragazzi questa cosa è folle Date la colpa a Power se lo sto facendo Perché mi è tornata voglia grazie a lui di giocare a sto gioco <ride> Ok dai Oh cavolo Va bene Spero che voi state scherzando. No, no, no, vabbè. 10 eh, eh, eh, eh, eh. cavolo. 7. Farà il mio banner. Farà il mio banner. Ok, cavolo, ragazzi, mamma mia. Vabbè, ragazzi, per quanto mi ricordavo, io già avevo fatto 2 kill. Avevo fatto il mio di questa partita. Però, ok, va bene. po' che non basta, forse. L'alleato vuole un altro aiuto. Anche da dietro Si li fatti entrambi? Squadra abbattuta, credo di sì, bella per te bro, mamma mia Almeno ragazzi questo è forte, almeno questo Non sono stato genato con uno stupido Avrei voluto aiutarlo ragazzi, ma non è che potevo fare molto, detto sinceramente Non so se avete visto la situazione Allora, aspettate, questo me la voglio cambiare A prescindere da Karma, assieme la cambio uh, Minaccia digitale non mi serve, kit fenice, quasi quasi me lo prendo io, non ti offendere Oh, eh, E vuoi? Mi servono munizioni energetiche Ah, munizioni energetiche, eh, eh non ce l'ho fra, se vuoi C Ho le cartucce, queste sì mi servono munizioni energetiche. Eh, ma non ce l'ho le munizioni energetiche. Ma eh, le sta fightando vai. a sinistra? Ok, proprio così. Però ma perché ti metti Ricarica. in brutte situazioni come questa? Posso capirlo? Ricarica. Sto controllando l'area. Ricarico. E eh, nemica mica abbattuto, grazie, te l'ho eliminato io Questo sembrava solo, anche se non lo so La cosa non mi convince Sto tipo dove vuole andare? Non l'ho capito Lì? Ripeto? Uh, ok, andiamo lì Ho delle armi ragazzi che non mi piacciono per nulla Quindi spero di cambiare del prima possibile Se quel tizio non se ne va per i pattacci suoi Magari se mi dà un secondo ah, Vabbè, c'era niente tra l'altro Apro il fuoco, ottimo. Perfetto, è morto. Assist, perché faccio tutti gli assist? A parte che se li hai fatti da solo, sto tipo praticamente. Ok. Vabbè, almeno è forte, ragazzi. Oh, ok, questo c'aveva un'arma che mi piace, che è questa. L'M600 E uh, lo Spitfire, insomma Ah, poi c'è il Sentinel Ok, ragazzi, finalmente ho Un set, come dico io Devo sostituire un po' Di munizioni Ok, munizioni per cecchino Me ne servono un altro po' Quindi faccio così Caricatore esteso per cecchino uh, Forse ho solo un mirino Ridicolo per il cecchino Però poi del resto sto messo bene Vediamo questo che ho lasciato Stabilizzatore di canna Calcio standard Ok, ragazzi Devo andare per forza Con sto mirino Peccato vicino cavolo sono stato stupido ad andare da solo dai fra non rianimarlo cioè non eliminarlo rianimami non, ri non eliminarlo non ha senso a finire, che sta in, in due, dai. Ah, ok. Cavolo, ragazzi, altre due squadre. Colpito. Dai, fra. Ricarico gli stili. Nemico laggiù. Dai, ho capito, fra. Nemico laggiù. Però un attimo, siamo un attimo separati. Io c'ho tutta una zona dalla quale possono spararmi Posso ricaricare disintegrazione, no? Si era fermato lì, ragazzi, c'era Non si fa un kit fenice Ragazzi, il gioco si fa interessante Carico il disintegrazione Prego fra non farti eliminare che siamo ancora in due squadre mi servi ancora Vai A posto ragazzi vinta L'ho conclusa io Ci sta Mi aspettavo che fossimo in più squadre invece con due giustamente intendeva proprio due Noi e loro Ok GG ragazzi Primo round, vinto. Ok ragazzi, vediamo un attimo di trovare qualche arma. Vabbè, come al solito io trovo il calcio come prima cosa in una partita. Eh, vabbè sì. Okay, okay. Okay, questa cosa non sta andando bene. Ah, Un'arma che spara, normale? Vabbè, più o meno. Um, diciamo di sì, dai comunque. Allora. Il mio amico già, già è, è morto. Dammi un attimo, fra, arriva, non morire per piacere. Allora, piuttosto la roba radio, le mani, munizioni, cella, ok C'ho anche il kit fenice, ma non c'ho lo scudo, quindi è un po' inutile questo kit fenice Ok, andata Posto Questo che c'aveva? Eh, vabbè, non c'aveva nulla di che uh, C'aveva cose molto base, però sicuramente migliori delle mie Come al solito Ok, a posto ragazzi, è andata, doppia Per iniziare non male, stabilizzatore, questa roba, munizioni leggere Ok, a posto C'è gente da quel lato Altro KO oh, Mamma mia ragazzi, qua troppo là, bello. Eh, sono i leader uccisioni, infatti, era probabile mi ha fatto troppe kill, quindi sì. Molto probabile. Ok, munizioni pesanti, ragazzi. Quasi, quasi me la sostituisco al posto di questo. Scudo calporio, un po' di roba. Dai, meno male. Aspettate, c'è. Batteria a scudo. Me la voglio sostituire almeno al posto di uno. Tutta sta roba non mi serve. L'Emlock già ce l'ho. Uh, qui invece è l'R99, che è un po' meglio. Ok. A posto, ragazzi, andiamo, dai. Belli carichi. Già il gente Ho là. Ovviamente un contatto con il nemico. È vicino. Il tempo è bersaglio. Ho ucciso un nemico. Confesso: Quell'uccisione è stata piacevole. Mi stanno sparando. L'anello non è. Ricarico, ok, ragazzi. Ci siamo visti a vicenda. Diciamo così: Trappola gas è piazzata. Ci stanno sparando. Perché non stai fermo. Devi farti colpire. Vado che mi servivi. Vivo. Per Vabbè, questo mo lo elimina. Ok, credo nel padre di tutti i Ok. A posto, vai. Ok, ragazzi, ho 6 kill. Diciamo che questa partita sta andando molto, molto bene. Non so come sia possibile, ma si. Sì. Ok, zaino, casco. Caricatore esteso per cecchino. Questa roba, munizioni per cecchino. Luce c'aveva il triple take. Ok, ce l'ho pure io. Il triple take. A posto, allora mi servono le munizioni, ragazzi, a posto. Altra gente Basta però E basta Veramente Basta Porca miseria Brutta brutta situazione ragazzi eh? Cavolo ragazzi L'ho massacrato quel tipo Solo che pure lui Mi ha fatto un po' un malaccio Pure si stanno fightando Mi pare Pure loro e pure fuori sembra che si stiano fightando, sì. Solo che, ragazzi, questi ci hanno fatto un campo minato sotto. Io non so come dovremmo uscire da qui. Che stanno fightando? Via, via. Assolutamente, ragazzi, andiamocene. Sta, lascia stare, lascia stare, che ce l'hai dietro, lascia stare. Persa, ragazzi, persa. Persa, eh,